Okay. Allora, come ben sapete il tema di quest'anno è come il computer e l'informatica ha, ha influito sulla scrittura e la fruizione eh, di musica e testi. Eh, per capire un po' meglio come questo è accaduto dobbiamo un attimo ricostruire la, la storia di, eh, di queste tecnologie, perché dire sintesi digitale, parlando nello specifico del suono, eh, detto un po' tutto e un po' niente, perché in realtà di tecniche di sintesi digitale, Digitali, ce ne sono varie, uh, però in, in questo incontro ci, ten, ci teniamo, io e l'ospite che entrerà dopo, uh, il professore Alberto Giordano, ci teniamo molto a spiegarvi una differenza fondamentale che è quella tra la programmazione uh, in tempo differito del suono e la, il tempo reale. Uh, io vi ho preparato un video uh, con uh, diciamo, gli albori della computer music uh, perché i computer che erano diciamo, dotati di altoparlante per generare il messaggio di, <ride> di fine programma uh, sono poi stati programmati per uh, produrre musica. E, mm, e in questo video vedremo un attimo quelli che sono uh, i primissimi passi della computer music. This is music with a strictly electronic beat. of the future allora, cosa abbiamo visto eh, soprattutto nell'ultima scena? Eh, un computer programmato per fare musica, piazzato su un palco e senza neanche il bisogno di un operatore eh, a, eh, per suonarlo. Eh, questo è un esempio diciamo lampante di eh, tempo differito, che era l'unica tecnologia possibile eh, fino a quando un fisico eh, italiano eh, non, non si è preso a cuore la questione, e uh, ha diciamo inventato il tempo la modulazione del suono in tempo reale in ambiente digitale uh, questo diciamo era un po' l'introduzione per quello che è il vero argomento di oggi eh, che eh, ci tengo a, a lasciare quanto più spazio possibile ad Alberto perché noi un po' in questa situazione ci conosciamo già mentre Alberto è, è un ricercatore che si è preso eh, la briga di incontrare Peppino Di Giugno storicizzare quella che è stata la sua avventura non l'ha fatto ancora nessuno Uh, quindi è, è importante il materiale che ci mostrerà perché non, è, non sono cose che troverete su internet, non sono cose, forse dopo <ride> caricheranno questo filmato, però, diciamo, non <ride> però sono cose diciamo, inedite uh, che presenta per la prima volta uh, in anteprima uh, a questo evento. Ci tengo a presentare, adesso lasciare lo scelto uh, ad aperto. Grazie, allora cambiamo abbassiamo un po' Qui il Allora, buonasera. Uh, come ha detto Valeria, io mi occuperò um, di Peppino Di Giugno uh, tra Napoli e Parigi perché uh, poi lui ha fatto anche altre cose, altrimenti sarebbe un intervento lunghissimo. Um, e come vedete dal titolo parlerò della storia dell'evoluzione della tecnologia digitale per il tempo reale che a cavallo tra gli anni 70 e l'80. Allora, Peppino Di Giugno è lui ed è stato un fisico, un ricercatore e un inventore. È nato a Bengasi nel 1937, non vi sto a spiegare quali sono state le vicissitudini per le quali lui è nato a Bengasi. Eh, si laurea nel 1961 in fisica eh, all'Università di Roma e la tesi aveva il titolo di misure con alto potere risolutivo della sezione d'urto per la fotoproduzione produ di pi greco eh, zero e possibile impiego di tecnica, della tecnica del tempo di volo. Nel 62 entra a far parte de, di ADA, anello di accumula accumulazione di frascati. ADA <coughs> è stata eh, una tappa fondamentale per quanto riguarda la fisica, tant'è vero che eh, la Società Europea eh, di Fisica nel 2013 l'ha eh, dichiarato sito storico e questo eh, è fondamentale perché eh, sito storico vuol dire che lì è successo qualcosa di veramente importante nel campo della fisica, infatti tutto nasce da un'idea di Bruno Tuschek che eh, diciamo, ha avuto eh, l'intuizione di mettere nell'anello di accumulazione gli elettroni e i positroni di modo che questi, scontrandosi, davano, eh, eh, a parità di potenza, davano le mh, particelle eh, subatomiche. tant'è vero che possiamo vedere che per avere 200 MeV di, di potenza bastava un diametro di 2 metri, cosa che era ADA. Quello aveva il diametro di 2 metri. Noi siamo abituati magari a diametri di 27 chilometri. Oppure 1.500 MeV, con l'idea di Duschek basta un diametro di 30 metri mentre invece se fosse stato un acceleratore lineare ci volevano 1500 chilometri. dal 63 al 75 di giugno insegna struttura della materia presso l'università di Napoli e nel 70 fonda il centro di, uh, di elettroacustica stesso nella facoltà però questo non, è, non era visto di buon occhio dai, uh, dai cattedratici dell'epoca nel 71 eh, viene inviato dalla fisica, eh no, c è, c è, <ride> viene dal Dipartimento di Fisica alla Syracuse University e lì per caso vede che c'è un manifesto dove annunciava eh, una eh, presentazione di Robert Moog sui suoi sintetizzatori, che lui conosceva perché per caso senti questo. Si sente solo da... Ah, bisogna alzare forse il canale del mixer. PC? No, aspetta, aspetta, facciamo una cosa. Aspetta un attimo, facciamo così. V vediamo un po' così. Ah, qua Ah. Riproduzione. Su. Devi non l'ha preso, no? Vabbè. Sì, forse perché qua diciamo può andare, però poi dopo. Ci sono delle cose che. Vai vai! Facciamo prima. Aspetta, vai, in presentazione. Questa qua questa qua Ora ci clicco qua. Sì, sì. E ora è il mixer che deve, deve essere acceso dal mixer. Aspetta. Esce dall'HDMI E allora dobbiamo metterla all'HDMI. Eh sì. Aspetta. Aspetta un attimo. Scusa un attimo. Proviamo adesso, scusami. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Ok. Sì, a ah, provare? Proviamo. No, abbassiamo, abbassiamo dal mixer. Troppo. Dal computer. Va bene. E qui infatti vediamo uh, Peppino Di Giugno con Robert Moog um, uh, che spiega un po' tutte le cose che stava facendo e in quel periodo stava facendo il mini Moog. Uh, tornato a Napoli, come lui stesso dice, la sua fortuna fu il fatto che non sapeva suonare la, la tastiera, cosa che invece non è vero perché sa suonare. E inventò quindi un sistema ibrido. Cioè, quello che si faceva manualmente con il sintetizzatore Moog, lui lo faceva con il computer PDP11, però in, giustamente in modo programmabile e riproducibile. E qui vediamo, eh, di giugno, al, alla facoltà di fisica, gli oscillatori. Nel maggio del 71 poi incontra un altro um, personaggio molto importante che si chiama Antonio De Santis, che è stato uno dei pionieri della musica elettronica um, a Napoli, ma in Italia insieme fondano il gruppo Acel, acustica elettronica e dove lavora Peppino fino al 75. Qui vediamo la prima affermazione ufficiale, cioè praticamente il concerto che fu fatto al Conservatorio di Napoli il 4 aprile del 73. Questo è l'invito concerto e qua è Peppino con Di Giugno che armeggiano per fare ascoltare questi suoni che per l'epoca erano avvenivistici. Intanto nel novembre del 74, una sera riceve una telefonata da Luciano Berio. Luciano Berio, per chi non lo sapesse, è stato uno dei più grandi compositori del Novecento, perché era interessato un po' alle cose che lui eh, stava mh, facendo alla facoltà. E Peppino lo invitò a venire, a vedere cosa stava mh, elaborando. E eh, quando ar arrivò, mh, Luciano Berio diede una serie di note che doveva essere, dovevano essere eseguite e, poi permutate secondo una serie di regole. E Peppino di Giugno dopo un po' subito fece queste cose e eh, tanto, tanto è vero che mh, Luciano Berri rimase un poco meravigliato e disse che io per fare la stessa cosa ho impiegato un mese. Tanto è vero che poi propose a Peppino di fare un progetto che per l'epoca era folle, cioè un progetto mh, di uh, fare una macchina con mille oscillatori per la sintesi additiva, e considerate che gli studi di fonologia, comunque ne avevano dieci, eh, forse, forse, forse Stoccarda, mi sembra che ne aveva qualcuno in più. Ma questo era, quindi, mille oscillatori è una cosa improponibile per l'epoca. E in più, l'invitò a, a Parigi, all'IRCAM, che stava, in quel momento stava in fase di costruzione. Eh, dopo qualche giorno eh, sia Peppino di Giugno sia De Santis andarono a Roma da Luciano Berio e lui gli propose questo progetto, un progetto preliminare per questi famosi mille oscillatori, che qua diciamo, in questo progetto erano previste 1080 oscillatori, perché in sostanza in, mh, questo progetto prevedeva la costruzione di una specie di superorgano dove eh, c'erano nove ottave e ogni ottava aveva 120 note ma c'erano una serie di svantaggi, perché per fare un glissando o un vibrato o bisognava accendere e spegnere gli oscillatori in modo opportuno, altrettanto per, per le ampiezze non si potevano interconnettere gli oscillatori tra di loro ed era ideato quella sintesi additiva e basta. Questi due sono i progetti preliminari concepiti da di giugno, che però diciamo, non furono realizzati, perché come mi ha detto lui, in quel periodo Diciamo, non aveva ancora ben chiaro eh, il discorso del digitale, quindi pensava che per ottenere mille oscillatori bisognava costruire mille oggetti del genere, quindi i costi erano elevatissimi. Ehm, una piccola diciamo, digressione, la situazione degli anni 70, rispetto al tempo che rispetto al Voltage Control e Computer Music abbiamo il tempo reale nel Voltage Control mentre invece nella Computer Music abbiamo il tempo differito. Le possibilità sonore nel Voltage Control erano limitate ma nella Computer Music praticamente illimitate. L'utilizzo era abbastanza semplice nel Voltage Control mentre invece la Computer Music era difficile. Era più facile trasportarla nel Voltage Control mentre invece è praticamente impossibile trasportare i computer. I costi erano moderati, mentre invece erano molto grandi nella computer music. E cosa da tenere presente anche che eh, la gestualità, cioè il pubblico che vede il musicista fare, compiere un'azione, nel voltage control era presente, mentre invece, come abbiamo visto nel filmato anche di Valeria, era praticamente assente nella computer music. Per capire quello che ci voleva per la digitalizzazione dei, dei segnali in tempo reale, e per un secondo di musica bisogna digitalizzare 44.100 numeri per un segnale mono, per un segnale stereo 88.200, un segnale quadrifonico 176.400 numeri. Quindi se noi dovessimo digitalizzare un suono di pianoforte, avendo come valore medio un, diciamo, per ogni suono un 25 parziali, e un accordo con 10 suoni si ottengono 250 parziali. E se questo... Uh, diciamo, questi, questi accordi vengono suonati con il pedale di risonanza abbassato questi raddoppiano, quadruplicano e immaginate cosa bisogna fare per, fare, uh, um, per digitalizzare i suoni di un'orchestra quindi per ottenere la densità di mille sinusoidi indipendenti quindi equivale a fare ogni un 44.100 millesimo di secondo mille somme mille letture in memoria mille moltiplicazioni quindi per un secondo di musica Bisogna ripetere queste 3.000 operazioni 44.100 volte. Capite che il tempo reale era difficile da ottenere. Quindi, un'altra cosa molto importante, una singola persona non poteva nemmeno controllare tutti questi parametri. E quindi per forza di cose occorreva il eh, computer. Nell'aprile 75, intanto, Boulez, che era eh, diciamo, il presidente, capo, dell'IRCAM attraverso Luciano Berio manda Max Matthews ehm, da di giugno e qui vediamo la foto di, con Max Matthews, perché giustamente mh, Bulesi si voleva rendere conto se questo, questa persona era in grado di svolgere questa attività, cioè di pensare ad una macchina che potesse fare mille oscillatori. Naturalmente Max Matthews rimase molto favorevolmente colpito, Tanto da regalargli anche il suo uh, manuale di Music 5. Music 5 era un software per il tempo differito, fra i più importanti che sono stati scritti. E qui c'era l'oscillatore digitale software. E qui nasce l'idea di Di Giugno, che si è rivelata un'idea un vincente, cioè creare un oscillatore digitale hardware. Qui possiamo notare il listato test per verificare se quelle uh, sue idee potevano essere realizzate. Fortunatamente nel 75 nasce, um, cioè viene commercializzata una memoria RAM da 256 per un bit, e quindi lui riesce a uh, realizzare il primo processore 4A, che non faceva i mille oscillatori, però aveva queste caratteristiche, cioè aveva la possibilità di fare 256 oscillatori, Cosa, anche per l'epoca c'è stato un balzo enorme, da 10 a 256. E questa macchina aveva un'elevata velocità proprio perché era destinata esclusivamente alla computer music, aveva inoltre la possibilità di fare fino a quattro eh, forme d'onda simultaneamente, mentre invece in altri sistemi questo non era possibile. Cioè bisognava cambiare l'hardware ogni volta se volevamo cambiare la forma d'onda. E quindi però la cosa importante è che funzionava in tempo reale sia per la generazione che per il controllo dei 256 oscillatori, mentre invece negli altri, eh, eh, cioè, gli altri ricercatori al massimo riuscirono a fare un oscillatore in tempo reale. Ehm, questi 256 oscillatori erano poi ripartiti in 64 oscillatori per ogni canale e eh, la frequenza, la fase e l'ampiezza erano controllate attraverso il PDP11 e si basava su una libreria di macro e di programmi sviluppati proprio da Peppino in Fortran, tanto è vero che si chiamavano, lui, lo chiamò Pepmus, <ride> e, e i parametri quindi potevano essere programmati e salvati in memoria. Qui vediamo invece un'altra cosa che ha fatto Peppino Di Giugno, cioè lui ha ah, per la prima volta coniato il termine di virtual oscillator, cioè oscillatore virtuale, e lui mi ha detto, se avessi tutelato questo termine, a questo ora avrei avuto soldi senza fine conto. E comunque diciamo, nel 75, il 15 giugno si trasferisce a Parigi con questa sua 4A costruita a Napoli. Eh, un attimo qua, qua, praticamente era, questa è la sezione uh, del Santo Pompidou dove sotto era costruito è stato costruito l'IRCAM e qui i vari studi questo è l'espace de progestion e eh, lo studio 3 dove è fu realizzata la 4X che è l'ultima delle macchine inventate eh, da Peppino all'IRCAM con la 4A fecero varie composizioni tra queste forse quella un po' più importante è questa di David Wessel Anthony, di cui faccio sentire un piccolo estratto nel 77 naturalmente quando va all'IRCAM Peppino di Giugno ha un'accelerazione notevole nell'invenzione delle sue macchine anche perché c'era il ministero della cultura eh, francese che sovvenzionava queste ricerche nel 77 infatti costruisce insieme con eh, Halales eh, la 4B anche perché in quell'epoca era diventata di moda appunto, la, FM, la sintesi FM realizzata appunto da John Chowning. Questa 4B um, aveva circa 160 circuiti integrati e a differenza della 4A era inserita su un'unica scheda di 8x10,10 10 pollici e mezzo ed era interfacciata con un microcomputer LSI 11, um, che giustamente ne controllava i parametri e il cui sistema operativo era inserito su floppy disk. Aveva 64 oscillatori per ogni uscita. Con un sampling rate a 32 kHz e si potevano interconnettere tutti gli oscillatori in modo da ottenere 32 oscillatori FM. Aveva 128 generatori di sviluppo e 4 canali di uscita. Però poco dopo, quindi nel maggio del 1978, lui costruisce la 4C, cioè un processore più sofisticato. Anche perché eh, c'erano diciamo, vari compositori che volevano che mh, queste macchine avessero l'opportunità di prelevare i suoni dalla, uh, cioè, mh, dalla realtà, e, e quindi la 4C è stato proprio il primo tentativo di, di, di fare non solo la sintesi additiva come la 4A o la FM4B, ma anche i filtri ritardi per i riverberi i echi, e era diciamo, strutturato in modo un po' differente rispetto alle altre perché aveva, aveva diciamo, quattro micromoduli un sommatore, un moltiplicatore una web table e un'unità logica che potevano essere interconnessi tra di loro questo qua è lo schema proprio diciamo, fatto a mano da Peppino e questa era la scheda considerate che era fatto tutto a mano cioè, penso che un po' di pazienza ci voleva e ehm, con questi quattro micromoduli si potevano fare i soliti 64 oscillatori che si potevano interconnettere, però c'erano anche 32 moltiplicatori e 32 sommatori per simulare sia i filtri sia i modulatori di ampiezza, 32 unità logiche, perché con questi noi potevamo fare il modulo sample and hold, generatori di inviluppi eccetera, 64 memorie delle funzioni tabulate, web table e 32 timer, la frequenza di campionamento era di 16 kHz, che poteva essere moltiplicata per 2 o addirittura per 4. Aveva 24 bit interni e 16 bit per le uscite. Però diciamo che eh, Peppino si rese conto che ogni compositore aveva le proprie esigenze e quindi lui incominciò a pensare ad una macchina ancora più flessibile che non fosse appunto, come ho scritto, cioè, ehm, soggetta al processo di rinnovamento della tecnologia, nemmeno però al pensiero l'evoluzione del pensiero musicale e quindi iniziò nell'80, cioè finì nell'80 la sua 4x, il, la, il primo modello della 4x, che fu mh, diciamo, utilizzato da Pierre Boulez in Repont ehm, di cui ascoltiamo un brano, una piccola parte. E qua è bello anche proprio la direzione di Bouleuse, proprio chiarissima. <musica> Thank <laughs> you. Strutturata. Come vedete l'orchestra e i solisti, erano sei solisti, erano spazializzati nella sala. Solo i solisti erano elaborati elettronicamente e spazializzati secondo delle direzioni. Per esempio qua il clock spill, lo vedete, l'elaborazione parte da questo speaker e fa questo percorso. Uh, l'orchestra non era elaborata, e uh, qui praticamente una sezione di come era uh, ideato Repon. Um, nel frattempo uh, lui fa un'altra scheda che si chiama 4i, 4i sta per Italia, perché il centro di sonologia Computazionale di, pa di Padova, in collaborazione naturalmente con l'IRCAM, chiede a Peppino la realizzazione di questa macchina particolare e poi spiegherò perché. E che cos'era? È un processore 4C, però naturalmente potenziato e migliorato, è una specie di versione light del, del 4X, composta sempre su un'unica scheda di 22x23 cm con più di 150 circuiti integrati. E qui vediamo sia il fronte che il retro. Come era architettata aveva una unità funzionale, una memoria delle funzioni tabulate, una memoria dati e una memoria degli indirizzi. Naturalmente eh, l'unità funzionale, l'entità principale era il punto dell'Alu che eh, serviva per fare operazioni aritmetiche e logiche e quindi memorizzava il risultato, cioè, prendeva i risultati nel registro d'ingresso e li memorizzava nel registro d'uscita. La velocità di questa macchina era data anche dal fatto che era diciamo, pensata in, secondo una struttura in pipeline. Penso che voi sapete già meglio di me che pipeline è praticamente eh, tutte le istruzioni venivano fatte in parallelo, non in sequenza. E quindi se poniamo il caso, la prima istruzione, ecco questa di sopra, è in sequenza. Eh, la prima istruzione veniva fatta dopo 5 millisecondi la seconda dopo 10, la terza dopo 15, la quinta dopo 25 millisecondi, in pipeline invece, tranne la prima che viene fatta dopo 5 millisecondi, le altre venivano fatte dopo 1 millisecondo, una specie di catena di montaggio, per le macchine ci troviamo a Torino, quindi <ride> e, eh, quindi vedete bene che per fare la quinta istruzione ci volevano 25 millisecondi, mentre invece in quest'altra struttura ce ne volevano soltanto 9 Uh, con la 4i era possibile simulare le altre schede, la 4a, 4b 4c, cambiando, sostituendo quindi la rom, oppure naturalmente inventandone di nuove bastava sostituire la rom. Ma, ecco, come dicevo prima, questa macchina è stata inventata soprattutto perché ci fu uh, una richiesta di Luigi Nono, altro grandissimo compositore italiano del Novecento, per la sua composizione Prometeo, tragedia dell'ascolto. <coughs> e una composizione che all'epoca ebbe dei costi stratosferici, circa 2 miliardi di lire dell'epoca. Questo perché? I testi erano di, a quelli di Massimo Cacciari e la prima rappresentazione ci fu proprio a Venezia, nella chiesa sconsacrata di San Lorenzo, dove venne ospitata questa famosa arca costruita da Renzo Piano. Quest'arca, che era sospesa, come vedete qui, dal terreno, eh, prevedeva tutta diciamo, una serie di altoparlanti distribuiti in, mh, sia all'interno sia all'esterno dell'arca e il pubblico immerso in quest'arca eh, ascoltava eh, non, cioè, non a caso lui ha detto tragedia dell'ascolto perché lui eh, intendeva l'ascolto come non un universo cioè, non, ecco, io in questo caso eh, sono io l'universo che parlo a voi lui intendeva l'ascolto come un multiverso cioè da tutti i lati noi possiamo ascoltare e ehm, l'arca era fatta in questo modo cioè praticamente in queste chiamiamole insenature erano inseriti i musicisti ehm, che ehm, appunto suonavano e quindi anche l'ascoltatore che si trovava per dire qui aveva una sensazione differente rispetto all'ascoltatore che si trovava da quest'altra parte perché magari l'esecutore stava alle spalle, però sentiva il suono attraverso l'altoparlante, pure uno vedeva che stava suonando il musicista, ma non sentiva il suono, lo sentiva dall'altra parte, cioè è fatto un poco in questo modo, l'idea diciamo, della spazializzazione del suono molto diciamo, come esperienza artistica, quindi lui dice appunto di, per rieducare all'ascolto, e ho trovato un filmato, duri a poco secondi, dove Luigi Nono parla proprio di questo. Poi ci sono delle prove stesse proprio di... come è possibile percepire veramente varie qualità di suono. Questo è fondamentale per me, parlare della qualità, non tanto della sostanza del suono. Tipi di suoni, tipi di arrivo, di partenza, come si sente questa specie di ostinato, di una sirena lontanissima che continua. Alle volte quando c'è la nebbia ci sono le varie campane che segnano le isole e c'è come un Dom, DUM, dung. Continuo, e si vengono a creare dei campi sonori di una magia senza fine. sento parlare di forme o di strutture che si vengono date, si vengono determinare, istintivamente sono contro. Sono molto di più in questa scoperta che mi sta, per caso che mi è capitata a Toledo. Caminantes se non hai cammino hai che camminare. Non so se c'è il tempo, Vabbè, avevo preparato anche una picc un piccolo estratto dove si sentono appunto delle trombe, cioè dei tromboni e delle tube che poi innescano dei suoni di campana un po' più avanti, magari è eh, quasi al limite. A volte del silenzio, eh. non è che abbia tanto senso ascoltarlo così bisognerebbe stare nell'arca allora andiamo avanti qui possiamo vedere il listato di controllo della 4X che era inserita in un sistema un po' più grande chiamato appunto sistema 4X ed era basato quindi su una tecnologia modulare e che ebbe un notevole successo perché aveva delle prestazioni eccezionali per l'epoca circa 200 volte superiore a quella di un personal computer eh, di quei tempi e anche per la sua flessibilità di utilizzo. Ma cosa più importante, perché è stato eh, fondamentale, perché è stato utilizzato da tantissimi compositori, non solo classici, prima avete visto una foto con Frank Zappa, e ne fecero, fecero tante composizioni con... Questa 4X, e con le sue schede comunque generali, questa è una piccola piccola piccola parte diciamo, delle composizioni fatte con le schede di Peppino di Giugno. E come era fatta la 4X? La 4X aveva otto processori chiamati 4U, che servivano per il trattamento del suono, ognuno era programmabile in modo separato e però potevano essere interconnessi. Poi c'era una scheda eh, memory buffer. Per leggere eh, o scrivere i suoni eh, da un, su un disco esterno, c'era un'interfaccia con il PDP, la scheda 4IC e poi una scheda di controllo per tutte le 10 schede precedenti che conteneva appunto la logica per interconnettere queste 10 schede, 256 56 timer, 16 canali di ingresso e 16 canali d'uscita. Qua ho fatto un diciamo, una mh, semplificazione diciamo, della differenza sostanziale tra la, la 4C e la 4U la 4C naturalmente è la cosa più importante qua vediamo che c'era la ROM mentre invece qua mh, avevamo una memoria RAM poi anche la, diciamo, il sommatore era, mh, cioè poteva eh, reimmettere la somma direttamente senza che doveva ogni volta leggere eh, e mandare i dati in memoria e come pure il moltiplicatore questa poteva essere usata sia per esecuzioni musicali, sia per elaborazioni sonore, sia per registrazione digitale e poteva diciamo, essere adatta a svariate tecniche di sintesi e di analisi. E qui una piccola cosa, cioè la 4X che si autopresenta, cioè la voce attraverso la 4X stesso. Il CAM, il processeur numerico di segnalo, 4X vi parla. Conçu per des applicazioni sonore e musicali in analisi e synthèse in tempo reale, sono capace di tutte le tecniche di synthèse sonore, synthèse additive, soustractive, analisi e sintesi synthèse par prédiction lineare su 20 coefficienti in tempo reale. Quindi nell'84 ci fu una seconda versione aggiornata e utilizzata lo stesso da Boulez che fece una revisione, come al solito perché lui diciamo, tendeva sempre a revisionare le sue opere eh, di Repons eh, perché ci volevano diciamo, un numero di, di trasformazioni sei volte maggiori rispetto a quello che era la prima versione adesso qua succede una cosa un po' particolare mentre prima i musicisti diciamo, tra virgolette, rubavano i, diciamo, gli strumenti nei centri Uh, tipo di fonologia oppure um, centri istituzionali con la scheda 4X visto le sue potenzialità succede il contrario adesso è l'industria che viene dai musicisti per rubare, tra virgolette, sempre le schede tanto è vero che la Sogitech che faceva i simulatori di volo uh, prese, questo proprio il brevetto della 4X simulatori di volo per um, i piloti dell'Air France e eh, perché? Perché in sostanza questi simulatori di volo mancava il suono. Quindi i piloti dovevano avere anche diciamo, l'orecchio allenato. E quindi attraverso la Sogitech inizia proprio la commercializzazione della 4X. Altra cosa importante, anche il programma Max MSP, che è, stato, che è attualmente anche uno dei software più importanti per la composizione musicale, viene utilizzato per la prima volta anche con la 4X con il processore 4X. Eh, dopo l'84, anzi già nell'83, perché eh, si rileva dal, da una conferenza che lui ha fatto, ehm, lui dice appunto che bisognava fare un processore con i calcoli in virgola mobile, perché così erano più performanti rispetto ai calcoli fatti con la virgola fissa. E quindi iniziò a ideare la 5A. Ma questo rimase solo un prototipo e non venne mai realizzata. Tutta una serie di motivi, tra questi perché naturalmente non si poteva più fare le cose a mano, ci volevano diciamo, dei, dei centri per la produzione di microchip e l'IRCAM essendo un ente, diciamo, gestito da un ente eh, non industriale ma dal ministero della cultura, giustamente non poteva fare un investimento così grosso per attivarsi e eh, quindi eh, per la costruzione della 5A qui vediamo appunto Peppino Di Giugno con Frank Zappa con Pierre Boulez e con Luciano Berio e quindi vi saluto ma la storia non finisce qui perché Peppino ha continuato a fare le sue cose ha fatto altri <ride> processori, è andato avanti ha fatto altre cose e non finisce qui perché spero che eh, anche per me non finisca qui. <ride> eh, qui praticamente c'è, non so, penso che tutti quanti conoscono le scienze, dove eh, ci, appunto fu illustrato il lavoro di Bulese, ma contemporaneamente anche il lavoro fatto da Peppino Di Giugno. Qua lo vediamo insieme con Claudio Abbado e, e Berio, e qua con me. <ride> Grazie.